Allora, buonasera amici di SimDrivers Già qua ci sono anche dei nuovi follow che ci stanno seguendo E questo ci fa veramente piacere Allora, grande novità per questo 2022 Iniziamo a fare le live su Twitch Come eh, avete potuto eh, capire da tutte eh, le pubblicità che abbiamo fatto Allora, prima di iniziare vorrei fare un saluto a, a, assolutamente al mio staff E ringraziarlo per tutto quello che è stato fatto fino adesso E, e quello che stiamo proponendo quest'anno 2022 E questa sera con me, Tommaso, ciao Tommy Buonasera e eh, ovviamente Fabio che si è mutato non so se potrà risponderci però ci raggiungerà sicuramente grande grande Buonasera. Fabio e ovviamente ci metto la faccia ragazzi qua su Twitch eh, ho messo la webcam proprio per cercare di interagire il più possibile ma andiamo subito a eh, far vedere un po' di eh, cose di questo eh, campionato Battle for the Crown eh, che eh, stasera vi presentiamo con Brent eh, con eh, ovviamente oltre 22, 23, 24 iscritti questa sera e siamo eh, già su, Marco, su Giancarlo De Caro di Simenjoy eh, con la sua Bentley se non sbaglio, eh, che, eh, anzi con la sua McLaren scusate, che eh, cerca subito di attaccare, aggredire per cercare di ehm, ovviamente fare i migliori tempi. Allora, 5 tappe ragazzi, molto semplice, 15 minuti di eh, pratica eh, e 15 di qualifiche, se non sbaglio, correggimi Tommy, e poi un'ora di eh, gara eh, per queste 5 tappe che ci vedranno eh, ehm, in Inghilterra, quindi abbiamo... Ehm, Uh, questa sera quindi Brand Hatch Poi ci sarà uh, Silverson uh, Outland Park Donnington E l'altra è Snetterton. Ovviamente Ogni 15 giorni Sempre alle 21.30 e, e cercheremo di continuare Su Twitch um, Andiamo a vedere Subito eh, a vedere subito i primi tempi che sono stati fatti, ragazzi. Abbiamo un Gianluigi Cortese con 1.25-3.27 contro un Marco Podda, che eh, in segue a 220 millesimi si danno battaglia, ragazzi. Si sono visti dei tempi stratosferici. Fabio e Tommy hanno girato veramente per 2-3 settimane sul server e la gente, i ragazzi si danno veramente battaglia. E eh, sui team che sono stati formati questa sera Abbiamo eh, Salvatore Pastore con Gianluigi Cortese Andrea Balocchi con Ramon Citi Salvatore Rodano con Michele De Simone Poi abbiamo Riccardo Bulfoni con Ricky Urges, poi Massimo Perillo Con Emanuele Tarzi, Daniele Fraioli con Gabriele Romano, Maurizio Rosini con Marco Podda e Ignazio Culmone con Andrea Di Stasi Carmelo Silvagio con Aulo Cacciatore Abbiamo visto la fantastica presentazione che è stata fatta eh, Proprio del team ACS Racing Poi abbiamo Vincenzo Lona che con Dario Todisco eh, e eh, Daniele Gattuso con Mattia Le Grottagli, e Giancarlo De Caro. Però Vincenzo Lonano è stato sostituito eh, perché eh, non poteva da Valerio eh, da Valerio Farese perché non poteva partecipare. Quindi, ragazzi, eh, tutto pronto qui. Al Brend eh, subito con le prove libere eh, che sono scadute in questo momento con un eh, Marco eh, con un Gianluigi Cortese con 1.25-3.27 scatenatissimo. Andiamo a vedere anche, magari con il pit wall, eh, qui facciamo cambi di, ehm, di eh, visuali per cercare di dare il massimo delle informazioni possibili, se ci riusciamo. Eh, eccolo qua eh, con. Intanto ci sono degli iscritti ragazzi che arrivano dappertutto, sono veramente contentissimo, <ride> eh, perché per noi Twitch è un po' un mondo nuovo, eh, quindi cercheremo di adattarci e proporre eh, novità. E, quindi, prove libere determinate, adesso si parte con le qualifiche. Tommy, correggimi, sono 15 o 20 minuti, non mi ricordo. 15 di pratiche 20 di qualifiche eh, e 60 di gara e 60 di eh, gara ovviamente 60 di gara con un pitto obbligatorio dove la strategia di eh, del, mh, della benzina è, è libera ovviamente ci sarà una finestra dove i ragazzi dovranno per forza cambiare obbligatorio con il cambio gomme ovviamente eh, ci sono delle livree che sono veramente bellissime non ho preso in mano la regia perché le sto lasciando fare in automatico perché c'è questa possibilità con eh, appunto eh, eh, tutti i software che gestiscono Diciamo la regia eh, Vediamo un attimino Cosa riusciamo a fare Intanto torniamo ai pit Per andare poi in guida Quando il sistema è ripartito Allora Tommy eh, Hai potuto un po' vedere eh, se, Secondo te ci sono Già dei favoriti Abbiamo eh, È difficile parlare adesso Però insomma Dei nomi che conosciamo Che insomma che hanno già corso mm -hmm. con noi Ma tu Hai fatto un'idea Te la sei fatta Eh allora, eh. non li ho eh. visti tutti eh. però Sicuramente Distasi e Podda Al momento mi sono sembrati I più veloci Distasi il più veloce in assoluto Almeno da quello che ho visto io personalmente D'accordo d'accordo. Eh. Eh, e non intendo come tempo assoluto eh. Intendo come passo gara Quindi passo gara eh. Già hai delle, delle mm. informazioni con, Su Distasi Podda quindi conseguenza Ma allora, e i vecchi di Sim Drivers? Parliamo di Gianluigi Cortez, ad esempio. Non lo vedi anche uno dei favoriti? Mattia Le Grottaglie che va forte su al settore della competizione. Eh, mi viene un altro nome, Giancarlo Guarda, De Caro. Onestamente, almeno in questo circuito, vedo discretamente anche Aulo. Allora, <ride> non dobbiamo dimenticare. Perché c'è la chat, ragazzi? Io è il romanista. Aulo come Nannerini quando dice Aulo cacciatore il favorito per uscire dal primo eh, giro. Che... <ride> la prima gufata è arrivata grandissimo il romanista <ride> un saluto a Candy Pod e eh, vorrei fare un saluto particolare alla mamma di Mattia Legrottaglia che ci segue sempre anche se ho messo l'appunto a Google Home di eh, ricordarmelo però voglio fargli un saluto perché non commenta mai ma segue le gare di, di suo figlio Mattia quindi un abbraccio alla signora Legrottaglia da parte di tutta la comunità di Simdrivers ovviamente um, allora, eh, vorrei anche dire che eh, mi unisco a El Romanista perché voglio fare un augurio particolare a Carmelo Silvaggio che sicuramente vincerà la gara questa sera, cioè questa è la cuffata, ragazzi alle 21.38 che gli avevo prom promesso, Carmelo vincerai sicuramente la gara a Brandaccio, grandissimo, allora... All'insegna del buon umore, ovviamente, ragazzi, eh, questo campionato Battle for the Crown eh, Secondo me, eh, dobbiamo aspettare, ovviamente, la prima curva, ragazzi, a eh, Tommy, Fabio Perché è vero che Brandaccio è abbastanza, diciamo, eh, leggera, diciamo, la prima curva Però, insomma, sono 22 GT3 in pista eh, Insomma, vediamo quello che succede Comunque, ci aspettiamo una... Una, una bella gara Come, come al solito Di consueto Riescono Di consueto riescono a offrirci Questi ragazzi Intanto c'è GP eh, Buffalo che dice Dai Aulo Facci sognare <ride> Grandissimo Quindi Fantastico Mi piace la Allora mancano eh, Poco meno Di 17 minuti Abbiamo eh, Ancora nessun Diciamo tempo Che, che uscite Ragazzi il, eh, Cercano di Ovviamente eh, Di scaldare le gomme Perché qui eh, Bisogna ricordare Magari qua Fabio e Tommy Potete Aiutarmi eh, an Ancora di più eh, Rispetto a quelle che sono Le mie conoscenze Qui è, molto, è fondamentale La temperatura delle gomme Giusto Temperatura delle gomme Un setup Che ov ovviamente Si adatti A quello che è La configurazione Di questo circuito Che ha delle particolarità Interessanti C'è una parte guidata Una parte ehm, Molto veloce Proprio stiamo seguendo In questo momento eh, De Simone Che è, è nella parte eh, Proprio in cui Si va più veloce eh, Tommy Qui setup, gomme mi, mi, ci dici un attimino? ci eh, <ride> sarà da ridere perché in gara soffriranno sicuramente la temperatura ma già Quindi... secondo me la stanno già soffrendo adesso eh. se dai un'occhiata ci stanno in vista 37 sì. gradi è eh, già far segnare un 1.24.35 sì. è un gran bel tempo eh sì, la sì. temperatura è alta è dura eh? la gara in gara sarà ancora peggio allora ragazzi scusate io mi, mi, le cose tecniche ve le lascio a voi però vorrei salutare Raffaele Evangelista che dice dai podda quindi già il tifo ragazzi e poi ragazzi cioè, l'amore della mia vita Giulia, ciao Giulia! Oh, <ride> che dici? Giulia? Sì, gli ho fatto l'account. Ho detto: Papà, voglio venire a commentare. Oh, e quindi eh. Giulia è, fa parte dei eh, è la mia prima tifosa, la mia prima sostenitrice. Quindi gli mando un bacio enorme a mia figlia Giulia. Allora siamo su Dario Todisco con um, Pezzotto. Come si chiama? In settima posizione, a un secondo e 15 da recuperare rispetto a un Marco Podda. Già, ragazzi: 1-24-507. Tempo veramente straordinario e molto interessante da seguire. Ovviamente con Andrea Di Stasi che segue a mezzo secondo cacciatore... Ah, ah, ah, Aulo 6 decimi Ha girato molto bene Cortese 9 decimi Da recuperare per lui Attenzione Insomma Già Dei tempi Veramente Molto molto molto Interessanti E eh, io Vorrei farvi vedere Una cosa Perché vediamo Se riusciamo a, Con lo speed trap A farvi vedere Una parte eh, Diciamo Del tracciato Più eh, La parte Della leaderboard Con il best 1.24.507 Proprio di Marco Pod Lo vedete In alto a destra Di Stasi Che segue 1.25.082 E poi Aulo Cacciatore Così se Seguiamo, seguite insieme a me quelle che sono le evoluzioni ovviamente dei tempi fino al 17 18 posto perché poi bisogna lasciare il posto al tracciato dove abbiamo messo anche lo speed trap che ehm, per far vedere proprio nella quinta curva dove i ragazzi vanno il più veloce infatti se mi sposto riusciamo a vedere quelle che sono i, i, diciamo, le ehm, velocità massime raggiunte Qui voi non lo vedete però è Andrea di Stasi con 2.40 nella quinta. Però rimaniamo sulla leave board che è quella che è più interessante per tutti noi proprio per seguire da vicino. Quella che è l'evoluzione dei tempi in pista con Marco Podda che lascia spazio. Eh, vediamo Andrea Distasi eh, che eh, si rilancia con un bel gap da recuperare comunque. E eh, Cacciatore anche lui. E vediamo se... Eh, Riusciamo a seguire qualche eh, pilota Siamo su Michele De Simone in questo momento E eh, che cerca Ah, eh, grazie Raffaele dice... <ride> Che dice eh, Bella grafica, sim drivers in evoluzione Cerchiamo di, di migliorare Però ovviamente questo l'ho fatta io eh, Poi ci sono persone dello staff che sono molto più dotate di me Per quanto riguarda la gestione della grafica Sono sicuro che riusciremo a eh, dare ancora qualche cosa in più eh, per quanto riguarda... Eh, diciamo l'aspetto visivo... Eh, Vabbè, un inizio, dai, è un inizio è un inizio, inizio dai ragazzi è un inizio provando, eh, testando, sì, molto quindi, bello molto bello inizio, mi piace inizio. comunque Twitch mi piace molto interessante questa gestione della comunità è molto molto interessante um, allora siamo ancora su Marco Podda perché eh, sempre con 24 507 ragazzi sta facendo veramente la differenza allora, mezzo secondo dimmi Fabio vai sì, sì, sì, allora ti posso garantire che è un gran bel tempo data la condizione del circuito che se vedi la da su veloce veloce è una condizione Diciamo di pista, dove la pista comincia a gommarsi, ma non è in, in condizioni ottimali, ecco, quindi la macchina tende a scivolare un po' di più, magari non hai la giusta presa. E, e come ti dicevo poc'anzi, per via delle temperature eh, saranno molto importanti le pressioni, la reazione dei freni, perché loro magari hanno provato durante la settimana, durante. Il periodo che il server è stato messo a disposizione, una condizione di temperatura dove magari eh, ti propone, proponevo un setup piuttosto che un altro, e qui qualcuno magari può, eh, in questo minuto, avere un, un po' di difficoltà perché questa cosa ti cambia le carte in tavola quindi dovrai ritoccare qualcosina un po' qui un po' là perché in questo gioco ricordiamo in questo simulatore scusate l'ho chiamato gioco non voglio offendere <ride> nessuno In <ride> questo simulatore è, è molto importante anche la reazione dei freni dove se tu tieni una reazione anche più chiusa Fabri, la caloria che rimane diciamo il calore che rimane va a scaldare di più la gomma quindi influisce sulla pressione che tu hai regolato all'inizio quindi è sempre un, diciamo, un regolare di, un, di entrambi i valori e altre cose, ovviamente. E quello che ti posso dire è che per le condizioni che ci stanno adesso, diciamo che Podda e Distasi eh, se le stanno dando, sì, stanno andando forte, sì, e sì. secondo me Distasi, che come giustamente prima sottolineava Tommaso, aveva un passo mostruoso, anche superiore a quello di Podda in alcuni tratti. Forse anche per via di queste piccole variazioni, diciamo, di temperature, ecco, eh, sta soffrendo quel mezzo secondo. Sì, intanto scusami perché vorrei portare l'attenzione su Gianluigi Cortese che a tre decimi rispetto al suo miglior tempo e potrebbe andare ad insidiare la posizione di cacciatore che anche lui in questo momento sta abbassando di un decimo la eh, sua miglior performance mancano dieci minuti e trenta secondi in questo momento ancora si sta eh, giustamente ehm, gommando la pista e le temperature come giustamente ci stava spiegando tecni tecnicamente proprio quello che succede eh, Fabio e tre decimi e sette decimi Decimi per eh, Michele De Simone che potrebbe lui andare a prendersi eh, almeno la settima posizione. Cacciatore, terza posizione per lui, migliora ancora mezzo secondo, eh, un decimo scusatemi, potrebbe anche andare ad insidiare la posizione di Andrea Di Stasi. Vabbè ancora è lunga ragazzi, eh. comunque ah, ha perso qualcosa e invece è proprio Cortese... Che va a prendersi la seconda posizione a tre decimi da Marco Podda ragazzi seconda posizione per lui Di Stasi deve reagire assolutamente se vuole eh, recuperare la seconda posizione Vediamo chi è che potrebbe ancora Di Stasi è sotto di due decimi in questo momento il suo delta rispetto al suo best time E qui potrebbe con quel tre decimi eh, andare a recuperare la seconda posizione su eh, Gianluigi Cortese eh, Torniamo però su... devo togliere la... scusatemi ragazzi eh, che c'è il broadcasting... Che è automatico Lo stoppo Perché altrimenti ogni volta Mi toglie Il bello dalla diretta ragazzi eh, allora stavo dicendo sì eh, Siamo su Andrea Di Stasi Che è sotto di 4 decimi in questo momento Anzi mezzo secondo in questo momento Potrebbe anche andare a prendersi la prima posizione Su eh, Marco Podda Vediamo se continua così Gli manca una sola curva per Andrea Di Stasi Ah due decimi Ha perso 3 decimi nella penultima curva Vediamo riesce a chiudere bene in uscita Sta perdendo qualcosina 2 decimi da recuperare Però su Gianluigi Cortese Per riprendersi la seconda posizione 2 decimi vediamo se gli imbasteranno E no non riesce Andrea Distasi e chiude con un 24.875, si va a mettere a 40 millesimi di secondo da Gianluigi Cortese, ragazzi, comunque bella esplora per cercare di ricucire il gap ed avvicinarsi a un Marco Podda che con il 24.507 la sta facendo da padrona. vorrei ringraziare Carla, Chiara Wife, dice Fabri secondo me ti stai divertendo un mondo con questa grafica potente, <ride> <ride> sì. comunque, comunque, Fabri, cortesi di Stasi da 40, separati da 40 millesimi. Eh. Bellissimo! È bellissima, sta cosa qua, ragazzi. È bellissima, veramente bellissima. Beh, diciamo che intanto ci sono sei persone a meno di un secondo tra di loro. C'è un Giancarlo De Caro che è secondo me. Eh, cacciatore, a, cacciatore, seconda posizione, attenzione 1,24,802, 295 millesimi eh, di secondo da recuperare su Marco Pod di ritardo Bello l'esploit suo Però attenzione perché c'è sia Di Stasi che Cortese che sono sotto il proprio tempo Soprattutto Gianluigi Cortese quasi tre decimi recuperati Della parte più eh, diciamo, guidata adesso che arriverà Deve fare molta attenzione C'è un po' di traffico lì davanti ma lo seguiamo? Magari... Dall'interno proprio eh, Gianluigi Cortese, eccolo qua, un po' largo qui forse, vediamo, da passeggero, molto bella, suggestiva qui l'inquadratura, vediamo, adesso torniamo in tv, forse la 2, Sull'Elicam, eccolo qua, Gianluigi Cortese, due decimi e 6, 260 millesimi di, di vantaggio sul suo proprio delta, vediamo se riesce a migliorare. Spero che il delta sia del suo best time però no? Non dell'ultimo giro no, Vediamo Cortese recupera 1, 24, 582. Mamma mia ragazzi 75 millesimi di secondo Su Marco Podda E 53 millesimi di secondo Di Andrea Di Stasi Cacciatore 295 millesimi Ma stiamo scherzando quattro piloti a meno di 3 decimi Incredibile Spettacolare Quello che sta succedendo qui Al Battle for the Crown Prima gara Sul Brendach Dove hanno consumato Assolutamente l'asfalto I ragazzi Per allenarsi E si vede che Podda Di Stasi Cortese Cacciatore Hanno veramente eh, Lavorato tantissimo Per cercare di avere Il giro Mancano 6 millesimi minuti e mezzo in questo momento con le Grottaglia a secondo e 133 inseguito da vicinissimo da Giancarlo De Caro, Ignazio Gulmone in settima posizione, Emanuele Tarsi in ottava posizione, Gabriele Romano in nona posizione, Salvatore Rodonò, oh, finalmente nella top 10, lo rivediamo Salvatore, poi Dario Todisco 11esima posizione, Carmelo Silvaggio 12esima posizione interessante con Aulo Cacciatore che potrebbe fare la differenza per quanto riguarda la classifica eh, da team, poi abbiamo Michele De Simone 13esima, Ricky Gurgias che oh, mi, mi perdoni eh, Ricky se eh, pronuncio male, Riccardo Puf Pulfoni, Pino Sciotti 16 sedicesima posizione, il nostro Piruccio che è un po' in ritardo con la sua eh, McLaren 7.20 e poi abbiamo Ramon in diciassettesima posizione poi, eh, Valiero Farese, diciottesima posizione, Maurizio Rosini in diciannovesima, Daniele Fraioli in ventesima eh, e eh, Perillo in ventunesima, massimo eh, un po' di difficoltà. E poi abbiamo Andrea Balocchi, che secondo me non è riuscito a chiudere bene un giro, perché 1.41 mi sembra un tempo eh, eccezionalmente alto per il nostro Andrea Balocchi. Allora, torniamo lì davanti a vedere... Ma, ma Marco Podda, ragazzi, ha migliorato ancora 1.24-242, si ferma in questo momento e va a ridare un decimino a Andrea Di Stasi in uh, seconda posizione, uh, torniamo la al pista schermo. Si via. va gommando, eh? la pista si va gommando. Adesso esatto, è un esatto. ottimale. Tempi pian piano abbasseranno. Però mh, posso dirti che, comunque, al momento, siccome ci conosciamo più nei tempi di riferimento dei piloti. E siamo ancora un po' altini per non si fa per dire perché già, quei fare uno 24/2 si vuol dire che eh... è facilissimo. E... Dai, stanno facendo un bel girare: sono sì, sì, sì. 4 minuti. E il grip va migliorando, giustamente anche il traffico, eh, magari può un attimino eh, disturbare. E comunque sono sorpreso da cacciatore. Cioè, mi aspettavo un cacciatore veloce. Eh... Ma bello, sì, bello sì, bello. sì, sì, sì, No, ma secondo me anche in gara eh, In gara bisogna vedere perché comunque eh... Eh, Discutendo con lui, sai Fabio Aveva trovato un setup comunque abbastanza stabile Che gli dava un certo ritmo Adesso bisogna vedere sul, sui 60 minuti Intanto rimango su Salvatore Rorano Perché è a tre decimi, quasi quattro eh, Con un delta positivo Potrebbe andare a prendere la posizione su addirittura Gabriele Romano E quindi rientrare nella top ten Se rimane con quel questo vantaggio. Due decimi sta... è uscito un po' male. Nella penultima curva. Vediamo se esce bene. Due decimi, tre decimi. In questo momento. Forza, Salvatore, vediamo se riesce a recuperare qualche posizione. A tagliare qui sul traguardo. Oh, Salvatore. Oh, top 10 per lui. Salvatore. Rodano. Riesce a recuperare. E taglia il traguardo con un certo vantaggio. Vediamo se prende la scia lì della Bentley che gli sta lì davanti. E mi sa che ha alzato il piede infatti Attenzione Emanuele Tarsi Non ha posizione anche per lui Delta positivo C'è anche G Gabriele Romano Con un bel tre decimi di vantaggio Anche lui da seguire Tarsi Nella parte diciamo più guidata in questo momento Dove qui si rischia di sbagliare facilmente Vediamo Ah largo Largo Emanuele Tarsi perde praticamente tutto il vantaggio che aveva accumulato Mentre Cacciatore ragazzi, attenzione, mezzo secondo da recuperare, qualche millesimo di vantaggio rispetto al delta precedente, quasi un decimo, con 1.24.692 rimane in quarta posizione, migliora un attimino il suo best, il nostro Aulo Cacciatore che stiamo inquadrando in questo momento con questa bella livrea al quale abbiamo dedicato un trailer pazzesco ragazzi, vi invito a guardarlo sul nostro canale youtube. Soprattutto quando c'è andola la testa, molto sì, sì. è molto stasivo. Intanto c'è... un messaggio, vedi? Molto pitch. Mi hai lasciato un messaggio? Sì, su Discord, guarda, leggero. Allora, Quindi. aspetta, aspetta che... Nel frattempo, Tommaso, tu vuoi aggiungere la tua? Cioè, come lo vedi, Auletto, il nostro caro, caro Auletto? Sì, sì, sì ehm, Ripeto, Aulo eh, Di Stasi e Podda eh, Cioè, ci ho corso contro Almeno quelle con con garette che abbiamo fatto noi E' eh, ostico Cioè, veramente un, un bel passo gara Di Stasi è quello che sicuramente Mi ha impressionato ah, No, no Così, no. Nel... Si. Si, Hai pienamente pre... ragione. Un attimo, vediamo, io nel frattempo assaggio con Fabrizio, perché <ride> sì. certo di dire una cosa. Ma poi Fabrizio ti ha posso dire una cosa, allora sì. è mio. Perché, cosa è perché ce l'avevi perché... a zero? Sì. <ride> <ride> ma infatti <ride> dicevo. <ride> ma, <no>, ma, <ride> L'ho aumentato così <ride> si sente un po' l'audio comunque sì. del motore ci sta, eh, Ci sta alla grande, sì. no? Ci mancherebbe. Però mi dicevo: Ma come odio a zero? Possibile? Vabbè, comunque adesso si sente perfettamente l'audio, okay, se non sbaglio. Allora c'è GP. Anche esto, eh, Bello Rodano. Eh, però aspetta che. <ride> c'è eh, GP Sorcio che saluto che dice. Dai che mi sono giocato 5 euro su Aulo. <ride> Grandissimo il saluto allora eh, risponde, li <ride> Sì. <ride> grandissimi ragazzi bravi bravi che sosterete comunque Aulo che tanto perderà pure lui come Carmelo lo sappiamo ma va bene lo stesso allora eh, molto interessante mancano 35 eh, secondi alla fine con un Marco Podda saldamente in testa con 110 millesimi di secondo di vantaggio con 1.24 e 2,42. su un certo Andrea di Stasi che sta andando ehm, non sta recuperando in questo momento anzi pochissimo sta prendendo la davanti a una eh, Aston che non gli lascia spazio con Cortese che segue a 340 millesimi di secondo, Aulo calciatore 450 millesimi di secondo, Giancarlo De Caro, Salvatore Rodano, bellissima sesta posizione per lui, Dario Todisco, Mattia Legrottaglia e Gabriele Romano, Ignazio Culmone, Emanuele Tarsi, Mar Michele De Simone, Carmelo Silvaggio, Ramon Citi, Righi Urges, Pirasciotti, eh, Riccardo Bulfoni, Valero Varese poi abbiamo Massimo Perillo, Maurizio Rosini, Daniele Fraioli ed Andrea Balocchi, ragazzi, 22esima posizione. Ma che succede per Balocchi, incredibile, che non riesce a recuperare. Balocchi sta correndo col tirro, immagino. Eh, infatti, sta giocando a Eurotrack, Balocchi, ma che fai? Comunque, eh, grande, grande Marco Pod, ragazzi, che si sta portando a casa una... Prima pole position per lui, con 1 24 1.242.42, con un Andrea Di Stasi che è stato bloccato nell'ultimo giro, vediamo se cerca di recuperare un secondo e tre di ritardo sul proprio delta, con Gianluigi Cortese, anche che ormai ha lasciato, cacciatore bandiera a scacchi Giancarlo De Caro, e quindi Salvatore Rodano, ragazzi, tutto pronto per la prima gara, qui un'ora di tempo adesso pa partirà eh, per questa gara del Battle for the Crown, ragazzi... Ehm, voglio sottolineare una cosa Fabrizio. certo vai sottolinea cioè, eh, il buon Silvaggio si è messo davanti a Citi al, al buon Ramon, I tre amici e, e Pinocciotti Pino Sciotti forse un po' più in difficoltà quest'oggi. però Silvaggio scherzando scherzando gliel'aveva aveva promesso eh, si ritrova lì davanti quindi eh. una lotta tra amici momentaneamente vede il Silvaggio in vantaggio sì. su, su Ramon e eh, eh, Vediamo le grottino forse è un po' in difficoltà. Sì, però eh. di ottava posizione. posizione. Attenzione, le okay, una, è un animale ne... se vuole. No, Mattia fare... è un animale da gara, ragazzi. Attenzione, ci mancherebbe Mattia. Sappiamo che lui può fare la differenza. Ovviamente. Adesso la gara, ragazzi, sarà interessante vedere quello che succede. Insomma. Sono sorpreso da Rodano. Devo essere onesto. E è, è Romanista, già, posizione... è romanista dice: Ciao, eh, già, già, sente la pressione, sta andando. Per fughi, <ride> eh. ah, dice GPS. Romano, solo, no, ma perché no, sono no, il cugino solo per quello? <ride> romano, sono parenti. <ride> sono parenti. Romano, grandissimo, Sono nella top Sì, sì, ma Gabriele, da quello che so, va forte. Aveva un passo, aveva un passo migliore di questo. Eh. Eh, comunque, io penso che. Se un po' tutta la situazione migliori è cosa che non, non saprei valutare perché la pista è aumentata di un ulteriore grado e siamo già a 38 gradi. E se, più la pista aumenta, e più sono cavoli in un certo senso. Soprattutto se non sei settato bene, e sarà curioso da vedere. però diciamo che i ragazzi, a molti di loro, alcuni di loro, quando meno, sono abituati a cc un pochettino a correre, vedi distasi, di eh, Stasi già io lo conoscevo che con la Bentley, l'ho visto solo sempre correre con la Bentley e andava forte eh, sarà curioso di vedere questa sfida un po' da, di Stasi, vedere lo stesso Gigi eh, come, come prende l'approccio con, con, con la CC, visto che lui diceva un veterano di Air Factor 2 eh, è bello anche vedere un, un Aulo Cacciatore in quarta posizione a sfidarsi con Decaro. Che Decaro comunque ci ha fatto vedere di essere capace di fare belle cose. Sì, eh. sì, sì. Eh, no, tutto pronto, ragazzi. Una bella missionaria. No, onestamente, qua, sì, bella, bella lotta. Vediamo, tutto sta anche nella partenza, ragazzi. Attenzione, perché qui bisogna fare attenzione. Allora vorrei vedere se il pit pitlap... Se mi da il mouse. Live pitlap. Eccolo qua. Se riusciamo a vedere. Ma secondo te Fraioli e, e Romano stanno parlando? <ride> non lo so. Ma è che... giusto uno scambio di idee. <ride> ma no, uno scambio di idee, <ride> penso. Sì. <ride> <ride> <ride> ma perché? Oh, ma perché? Cioè, ma... Non lo immagino con la cannuccia nel cervello, però... <ride> <ride> A me, quello che mi preoccupa è Balocchi, però, cavolo, ragazzi, sì, se Balocchi fatte dare, non va se bene. Se le da fare da Fraioli, se le fatte dare da fare da Silvaggio. Allora, da Leligam, ragazzi, mancano 15 secondi in questo momento all'inizio della sessione per una partenza corta lanciata. Ovviamente, qui al Brent un'ora di tempo per portarsi a casa il, la gara. Con un Marco Podda saldamente in prima posizione con Di Stasi che segue, poi Cortese, Cacciatore, De Caro, Rodano, Todisco, Le Grottaglie, Romano, Culmone, Tarsi, De Simone, Silvaggio, Citi, Urges, Sciotti, Bulfoni, Farese, Perilo, Rosini, Fraioli, Balocchi, attenzione partiti, subito Di Stasi... Attenzione bisogna rimanere qua lì davanti rivettati a vedere questa partenza proprio dall'alto Dietro si fanno avanti le 720 la Bentley di Podda seguito da quella di Stasi Cortese cacciatore subito prontissimi attaccatissimi. Attenzione bandiera verde quando si passerà la linea del traguardo Manca veramente pochissimo vediamo se Marco Podda riuscirà dall'interno a proteggere la prima posizione Con Cortese cacciatore di Stasi lì che sono già con un pelino in avanti Green, green, green, green Bandiera verde Mamma mia che partenza di podda. Subito di Stasi, Cortese Vediamo dietro che cosa succede Andiamo su Rodano Oh si gira Si gira una macchina Mi pare che sia proprio Mattia Le Grottaglie Che peccato E sì eh, Drive through per podda fine. Drive through esatto. per podda Mamma mia ragazzi Drive through per podda Colpo di scena Per una partenza sicuramente anticipata o non ha mantenuto qualcosa, non lo so. La velocità, si, sì, sicuramente la, rapporto, la, velocità. la velocità superiore ai velocità, quindi ragazzi, gara già compromessa per Podda in salita. E quindi di Stasi deve solo aspettare. Che il drive-thru sia eseguito e guadagnare un massimo di vantaggio su un Gianluigi Cortese che già vediamo un pelino in difficoltà con un Aulo Cacciatore che cerca di recuperare subito con la sua 720 su eh, questa Aston Martin, vediamo proprio dal bonnet qui davanti di Aulo Cacciatore, sentite che motore di questa GT3, qui aggressivo Aulo Cacciatore nei primi giri con le gomme fredde, ricordiamoci... mi eh, allora, bisogna fare attenzione in fase di partenza doveva essere importante riscaldare i freni per affrontare bene la prima, la prima staccata o quando vengono affrontare discretamente almeno il primo giro il primo giro sarà, sarà di grande importanza comunque Cortese è già terzo Auron è riuscito a mantenere la, la posizione in quarta, Rodano sesto diciamo che quello che hanno fatto le spese è stato le eh. e sì, a andrà in giù e nel frattempo, due posizioni di guadagnate per Silvaggio in undicesima eh? quindi Silvaggio Decima per Silvaggio. Intanto, cacciatore: Fa il giro veloce. Cacciatore, intanto, eh. vediamo che sì. non è male. Marco Podda, Uh, attenzione: incidente. Incidente, Aiii. mamma mia. Possiamo rivedere l'instant il... replay, ragazzi. Eccolo qua di davanti. Mi pare che sia Todisco, no, Romano e culmone culmone e romano rivediamo possiamo rivedere si sì, la rivediamo ecco culmone vabbè, no, niente sì, siamo persi perché ovviamente puoi rivedere una volta e poi il sistema ti gestisce il replay sì, ovviamente quindi siamo su culmone in questo momento e Todisco prende la posizione su Salvatore Rodanò Vediamo in questo momento Salvatore Rodano. Che è in sesta posizione. Quinta, quinta. Quinta, quinta, scusatemi ragazzi. Quinta, quinta posizione. Sta andando bene. Salvatore ha fatto una bella qualifica. Dietro subito Dario Todisco cerca di recuperare la posizione che ha ceduto. Stiamo parlando di Salvatore Rodano con l'Aston all'interno. Si fa vedere Todisco ma chiude bene. Rodano ragazzi, Silvaggio in rimonda Mamma mia, il eccolo qua. qua Silvaggio. Lo vediamo Silvaggio, vediamo, prima curva Un po' lontano da Romano, ottava posizione per lui Vediamo, prova forse l'attacco qui Ah, vediamo dall'Helicam Eh, chiude bene Romano però Silvaggio lotta per la settima posizione Mentre Distasi, un secondo e quattro di vantaggio su Cortese Con il best time, a 9,92 in gara Mentre, attenzione, perché Silvaggio sempre più vicino su Romano, vediamo con calma, non c'è posto, chiude bene Romano Mamma mia qua dal cofano In uscita, è uscito benissimo Gabriele Un po' di ritardo per Silvaggio Mentre Romano a sua volta su Salvatore Rodano. Bella l'immagine qui dei tre Dall'alto, Gabriele Romano Keepax Racing by Sirius Sports Di questa Bentley ragazzi Mamma mia che lotta per la sesta posizione con un Salvatore Rodanò finalmente rinvigorito dall'ultimo campionato Formula 1 1991 che non riusciva ad ingarellare quelle che erano insomma, le sue capacità di eh, essere lì davanti. Questa volta nella top 10 finalmente Salvatore Rodanò su assetto corsa competizione. Mentre Gabriele Romano, settima posizione per lui, cerca di recuperare su un Salvatore aggueritissimo con dietro un sempre più convincente Carmelo Silvaggio che per eh, in termini il punteggio di squadra con un Aulo Cacciatore in terza posizione, comunque che paga 4 secondi, insomma, eh, su eh, Cortese, non è male. Mentre c'è De Caro, De Caro, attenzione, De Caro dal Bonnet lo vediamo qua, su Aulo Cacciatore, bella, interessante la sfida tra i due, tra i decimi pagati da De Caro su Aulo Cacciatore, che è uscito veramente a bomba, ragazzi. Attenzione, qua a largo, vediamo, molto bello, ma torniamo su Silvaggio e Romano, perché Romano Gabriele sta andando veramente forte rispetto a Salvatore Rodanò Vediamo se riesce a guadagnare qualcosa. 1,26 e 9,37 per Salvatore nell'ultimo giro. 1,27, 2,75, tre decimi pagati. Però si sta avvicinando veramente in modo quasi opprimente nei confronti di Salvatore Rodanò Ormai da due giri cerca di invitarsi al patti. Anche il nostro Carmelo. Silvaggio dietro, ottava posizione, ha guadagnato ben due o tre posizioni, due posizioni se non sbaglio, come diceva Fabio giustamente. Alla tredicesima. Tredicesima. Attenzione, larghi tutti lì davanti, Todisco Rodano, Errore, ne approfitta Romano e Silvaggio. Romano con la Bentley, Silvaggio con la McLaren, in sette 7,20 dietro. E si compatte il gruppo dei quattro con Dario Todisco, con quell'errore. E quindi Salvatore Rodano non esita ad incollarsi dietro ad un Dario Todisco pezzotto. In difficoltà, la 7.20 La Storm Martin si fa vedere per... Gabriele Romano Mamma mia, l'attacco all'interno Addirittura cerca 2, Ma perché? Perché Gabriele? Perché? Perché quell'azione lì? Accidenti, un incidente Purtroppo Carmelo, Mamma Carmelo, mia, che peccato ragazzi Non l'ha visto, è chiuso dentro Insomma, rivediamo in questi 30 secondi Eccolo qua Gabriele Romano Da questa inquadratura, magari dall'elicam. Gabriele prova l'attacco su Laston di Salvatore Rodano all'interno, bello largo, era affiancato, chiude Todisco. si toccano, disastro, addirittura eccolo qua e eh, Rodano va a toccare in modo fortuito anche Carmelo Silvaggio che era peggio e quindi Gabriele Romano se ne esce con una sesta posizione, insomma, dopo un incidente a ah. guidare in drift. <ride> <ride> che eh, peccato Che peccato, peccato Che si peccato, finita, che, no, peccato no. che peccato Che peccato ragazzi Veramente Intanto Faresi Dodisco A questo punto Lotta per la settima posizione Era bello perché Insomma il quartetto Si stava comportando bene Avevano le stesse Diciamo eh, Performance E quindi Sarebbe uscito sicuramente La bella Lotta Per eh, questa Sesta posizione Non si intanto... è voluto A Romano Ha allungato Ancora di più La staccata Doveva alzare forse di un po' il piede e avere un po' più d'occhio. Sono d'accordo. Io vedo anche De Caro sul cacciatore. Se Carlo, andiamo, di Santa allora, andiamo... De Caro sul cacciatore, 4 decimi, eccolo qua, vediamo la sfida per la terza posizione, gradino più basso del podio qui al Bram ragazzi, prima gara con De Caro che si sta cercando di avvicinarsi a 3 decimi su un aulo cacciatore che si difende molto bene, paga comunque 6 secondi, ricordiamo su un certo cortese che ne paga a sua volta 2-8 sul primo in assoluto Andrea Di Stasi che comunque lui ha approfittato della situazione rispetto al drive through di Marco Podda che sta risalendo un'altra pos un posizione in, quinta, in quindicesimo in questo momento. Era mi pare diciottesimo E eh, Marco comunque gara in salita per lui Mancano 51 minuti Ci sono comunque le strategie dei box eccetera Però insomma eh, Marco ha del lavoro da fare per recuperare eh, Intanto quattro decimi ancora De Caro su Cacciatore mm, Vediamo mm, 1.26.3.32 per Giancarlo 1.26.3.85 ragazzi stanno girando con tempi identici per Aulo Cacciatore, bella la lotta qui eh, dei due. Molto, molto interessante. Mentre GP Buffalo dice sciabolata morbida, sciabolata morbida. Eh sì, ma... grandissimo. Sei, sei un mito. Guarda, mamma mia, mai più odio con cacciatore sul podio. Ma che Viva a morire il commetto di Piccirilli, grandissimo. Eh, eh, eh, eh, Grande, Giancarlo De Caro, sciabolata morbida, non va. Perde un attimo. <ride> Abbiamo il corsetto degli amici, eh. Citi, sciotti, Silvaggio. Eh? Adesso Silvaggio si ritrova a inseguire i due amichetti. Citi e Pinuccio. Eh? eh sì. adesso. in tredicesimo. Eccolo qua. Attenzione. Silvaggio eh. su Sciotti, l'attacco all'interno. Vediamo Pino non l'ha visto. ma non lo chiude bene perché non l'aveva affiancato. E quindi Carmelo deve rinunciare all'attacco all'interno con Ramon Citi lì davanti. Se non sbaglio, c'è anche. Balocchi che dovrebbe avere un giro di ritardo. Non lo so se, se mi sbaglio. Balocchi, no, Balocchi no, è indietro. Rodano, Iniziato, quindi... eh, no. eccolo qua. Silvaggio ancora su eh, Sciotti Ra... Ah, no, è Ramon. Scusatemi, è la stessa macchina, il compagno di squadra. Eh, tutti e tre, tutti gli amici. Sì, eh, sì. Ramon, Pino, eh, Vediamo qui, seguiamoli perché sennò mi, mi rimproverano se non seguo la lotta. Quindi, quindi <ride> rimaniamo comunque connessi. C'è anche Farese su Culmone, eh, le grottaglie. Decima posizione, che è successo? le grottaglie eh, si è girata all'inizio anzi sì. era quindicesimo intanto vediamo Ignazio Culmone in lotta per l'ottava posizione con Farese largo Farese vediamo se Culmone ne approfitta all'interno con la Bentley anzi era all'esterno gli concede poco e quindi di conseguenza Farese può eh, mantenere l'ottava posizione con un Culmone che cerca di eh, avvicinarsi con tutto disco un po' in difficoltà forse dopo l'incidente se non ha perso po' di grip delle sue gomme, intanto vediamo Ignazio che cerca di recuperare, ancora Todisco qui bello largo, stringe bene e anche Farese in difesa, intanto Podda, contatto oh, con fire. Silvaggio, ah dobbiamo rivederla, vediamo che è successo, Podda all'esterno, vediamo, prova l'attacco, questo è il replay ragazzi, si va a vedere all'interno affiancato ed è lui che va a toccare Carmelo. E quindi si ripresenta lì davanti E poi in contatto Insomma Sembra un uh, contatto di gara così A caldo Quindi Marco Podda era subito a ridosso Di Silvaggio Intanto c'è Mario Tarsi Anche in quattordicesima posizione E Sciotti Che supera Allegramente Cidi Che secondo me ha fatto un errore Andiamo a vedere proprio Ramon Con È, però, è, però, è, ah, è sì. eh, larghissimo Larghissimo proprio quindi Sciotti va tranquillamente E anche Carmelo Silvaggio Torniamo Proprio in diretta tra poco Eccolo qua abbiamo visto i due replay Che bella avere i replay ragazzi Ti perdi un'azione puoi andare a riguardarla Figata Fantastico Carmelo Silvaggio 12 posizione su Pino Sciotti E dietro Ramonciti Che cerca di recuperare l'interno Rabon Con dietro subito Emanuele Tarsi E Marco Podda Attenzione qui si fa interessante il quartetto qui dall'elicam, vediamo poi TV1 qui, Carmelo Silvaggio con questi rombi fantastici del GT3 molto bello andiamo a vedere, possiamo cambiare cacciatore De Caro, forse sono un decimo sono vicinissimi perché vedevo i ed erano proprio attaccati vediamo così comunque un po' di tempi per chi ci segue Interessante. Intanto c'è William Vero che dice Forza Aulo! Mamma mia ragazzi. Penso, penso sia piena lotta eh, tra Aulo e Trecarlo, vedi? Eh. Sì, sì. Un, un, un No, sono 8, 8 decimi adesso, eh. No, eh, 8, 8 secondi. De eh, Caro ha fatto un errore probabilmente, no. non l'abbiamo seguito... 8 molte... secondi dati da cacciatore? Sì, sì. Eh, allora ha fatto un errore perché poco fa gli dava poco più di 2-3 decimi. Proprio. Sì, sì. Eh, potremmo fare 30 secondi per vedere. De Caro si ha fatto un errore. Stiamo guardando il replay per vedere, ma era già lontano Gio... da era già lontano una... Aulo. Eh. va bene vai vai quindi vediamo tra poco torniamo in live diretta qui con un certo di Stasi in prima posizione a 3 secondi e 4 da un certo Gianluigi Cortese che cerca di recuperare cacciatore che paga ancora 15 secondi addirittura vedo qui dal, dal leaderboard poi Giancarlo De Caro Gabriele Romano Ottima quinta posizione per lui 3 secondi e 3 da recuperare su Giancarlo De, Carlo, De Caro Ricky Urges O oh Urges Mi spiace Ricky Poi mi dirai come, come si dice Urge Urge Poi Dario Todisco Settima posizione Mattia, di Grottaglio Ottava posizione Valero Farese Nona Pulmone E Silvaggio Che sta arrivando ragazzi Sta cercando di rimontare Eccolo qua Proseguiamo dalla eh? Sì, sì. E c'è Podda in tredicesimo che sta risalendo. Uh, largo, Sil eh, ehm, culmone. E Silvaggio ne approfitta a prendersi l'undicesima posizione. Gabriele Romano in quinta. Qui no, Gabriele che... sta facendo un garone, ragazzi, eh? Beh, Veramente vabbè, ragazzi. Secondo me, anche... Guarda, secondo me, io sto proprio in secondo, particolarmente Carmelo perché l'ho visto che durante la settimana era proprio con il sotto i tacchi eh, convinto di andare malissimo e secondo me, come ho se sbaglio con per quel poco che si è visto adesso non è che st stava andando proprio per scommare male male cioè, con no. un incidente no, no, no. aveva un buon basso e comunque adesso è decimo eh. mamma mia colmone scusami Fabio, molto vicino? Molto molto vicino, proprio nella prima curva, un po' di difficoltà Carmelo, vediamo se riesce a scrollarselo di dosso, ma c'è Ignazio, agguerritissimo, vediamo, culmone. Ti saluto vediamo. Peppe, carofalo. Ciao Peppe, grande Peppino, quando vuoi puoi entrare in cabina di commento ovviamente Peppe. Eccolo qua, vediamo dalla TV il grande Ignazio Culmone su Carmelo Silvaggio che sta facendo veramente una gara bellissima Peccato per quell'incidente che è successo prima con uh, i ragazzi Dario eccetera E poi con Marco Podda che è dietro Marco sta cercando di recuperare in dodicesima posizione Ricordiamo ragazzi molto in interessante dopo quel drive-thru Bellissimo Importante. Mamma mia Culmone mamma mia come ha tagliato ragazzi incredibile Comunque Marco ragazzi sta, salendo, sta risalendo anche se è su del 25 182 perché secondo me non ha pista libera. Eccolo qua la lo stiamo pista vedendo. pista libera ha avuto un incidente prima con il sì, sì. Palmero, con la tappatina. Cioè questa cosa un po' di influenza. No? Certo, però ci sono ancora 43 minuti, eh. Fabio, anche eh, se la, è un sacco di. Sua... Sì, è lunghissimo. E la sua band driva, eh? Si si, 11 giri già effettuati. È il tumore... Eh, mamma mia all'interno Cosa ha fatto Podda ragazzi Su largo, sul Mamma mia su culmone Incredibile che ha fatto Ora 11 la la Eh sì, Carmelo Deve vedere Uh Carmelo su Farese Carmelo Silvaggio su Valerio Farese Che si deve difendere Ma c'è Marco Podda che sta arrivando All'esterno non l'ha visto Carmelo Silvaggio 7 720 contro Bentley All'esterno. Chi alzerà il piede? Carmelo Silvaggio sta difendendo la posizione. Con le unghie con il bianco. Ancora contatto. Non alzano i piedi nessuno dei due. E Silvaggio con una certa aggressività. Ma Podda non ci sta ancora all'interno. Mamma mia, che sorpasso di Marco Podda su Carmelo Silvaggio. Con prepotenza. E dietro culmone. Sta arrivando. Mamma mia, che sorpasso, ragazzi, rivediamolo. Eccolo qua all'interno. Bam! Di. Marco Podda Che sorpasso ragazzi Fantastico Carmelo Silvaggio non ha potuto nulla Avrebbe potuto forse chiudere un attimino Ma Marco si era già infilato E quindi lì devi lasciare lo spazio Torniamo su Carmelo Silvaggio Che cerca di contenere La furia Il culmone dietro Mentre Podda Top 10 dopo un drive through. Ed è già su un certo Valerio Farese! Un'altra volta sfida su una sette effetti E poi ci saranno 6 secondi da recuperare su Mattia Le Grottaglie che un altro paio di maniche 41 minuti e 50 secondi in questo momento la fine della gara con un Marco Podda scatenato, eccolo qua, è uscito veramente bene. Vediamo dall'elicam. Si fa vedere forse negli specchietti per mettere un po' di pressione a Valerio. L Interpretazione della curva un po' diversa per entrambi, Benino più largo qui in accelerazione, cerca tutta la trazione possibile Marco Podda, Valerio Farese. All'esterno, podda, si pre -po presenta ancora, deve anticipare la frenata, ancora lotta per la nona posizione, ovviamente Valerio non gliela vuole cedere, qui è difficile al Brandac, si deve, ah Esagero! un po' largo forse Marco perde qualcosina, ne approfitta Farese per difendersi, ancora taglia l'interno tutti e due sul cordolo nella parte striscia nera dove si sale con le gomme. Ancora Podda, vediamo qui, nella penultima curva di questo brandaccio. Molto interessante, qui, suggestiva inquadratura dall'alto, dall'elicottero dall di Drivers, ragazzi. <ride> vediamo, Podda qui, perde un po' l'anteriore. Un po' ballerino il suo anteriore. Ma vediamo, prende la scia, vediamo, Farese sta al centro, curva e pista, con una certa esperienza, si ha... Si con, attenzione, contatto! Con una certa... Presunzione podda Gli dice guarda che sono qua farese E si prende la nona posizione Ci sono degli Secondo Degli episodi Ah che Silvaggio Silvaggio e Sì ci sono tante cose da rivedere Intanto ancora contatti Farese Erano appaiati Uno con l'altro Molti episodi da rivedere Tazzi anche che cerca di Farsi vedere su Culmone e <coughs> Silvaggio sì, tanti Quindi episodi ragazzi sta eh. si, sì, si, si si si sta, sta perdendo per il si molto eh, aggressivo. attenzione eh. scusami finestra dei pit aperta proprio in questo momento comunque veramente se le stanno dando di santa ragione eh, però insomma ci sono degli episodi sicuramente Ma la no, direzione cioè, di gara dovrà un un un... si un po' in eccesso capito ma è difficile la qua di strafare, però. appunto, eh, è, è molto di difficile qui, eh? Appunto eh, sì, sì. perché è difficile superare, devi stare attento. Invece, la prepotenza di dire devo passare io per forza, mm, no. Non no, quello sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te. Intanto andiamo a dare un po' le tempistiche con potta, uh, Non ha posizione 1,27 e 417, proprio perché ha perso un sacco di tempo. Eccolo qua. Vediamo nell'ultimo se riesce a recuperare qualcosina. 1,25, 9 2, e 8 E 2, sì E insomma, ragazzi Torniamo a schermo pieno Per godere al massimo Della Ma nel frattempo il leader Dove si trova? Che... Allora, a distasi, proprio lui Volevo cercare Se mi dai il mouse Il computer, eccolo qua Eccolo qua di Stasi a 8 secondi e 4 su Gianluigi Cortese Cioè lui è veramente tranquillissimo Ah <ride> Peppe... Peppe mi fa morire pure Comunque ragazzi eh... Dai, bella esperienza questa di Twitch Sono veramente contento perché insomma eh... Bello animato, mi piace la fluidità Mamma di Twitch, è una qualità spettacolare Sto guardando live, bellissimo Intanto eh, di Stasi, ragazzi, sarà sta giocando la padrona, un secondo su Cortese ogni giro, no ogni giro, ogni due o tre giri sta facendo, sta girando veramente molto forte, questo molto interessante. Gianluigi cioè, Cortese è anche uno dei favoriti, come vi dicevo, l'anziano di Simdrivers.eu, eh, che fa parte del team Renegade questa sera però, eh, con questa bella seconda posizione attualmente, e poi un grande Aulo Cacciatore, ragazzi. Paolo cacciatore che sta comunque girando anche se gli ultimi giri insomma sta pagando un pochettino su Giancarlo De Caro. Eh, qualche secondino gliel'ha concesso. Allora, si sta riposando. Okay. Ma probabilmente avere 6 secondi di vantaggio rispetto a Giancarlo De Caro. Insomma, è un regalino che gli ha fatto molto interessante. Sicuramente, Ma cosa che mi preoccupa è la pista c'è non metterci un Così: 30 mm cioè, gradi bellissimo però è bellissimo Uh, Andrea Di Stasi Ragazzi Ai box Quindi Cortese passerà in seconda posizione Eccolo qua Quindi, Andrea Di Stasi decide di fermarsi a 37 minuti Attenzione, parte lì davanti Una Una eh, Andrea Balocchi, con, Balocchi Sì, Balocchi con la, la Stone Martin Lui si ferma anche Chissà che quindi adesso inizia il buzzer di pit eh, perché rimangono gli ultimi poco meno 17 minuti Entro in questo last item pilota sì, sì, esatto esatto, il esatto. esatto esatto esatto. Intanto stavo guardando che Gianluigi Cortese ha guadagnato due posizioni cacciatore due posizioni dall'inizio, eh, dal delta De Caro 2 5 Gabriele Romano Ricurges 10 di Stasia. sta perdendo in questo momento Valero Farese 6 guadagnate Silvaggio 3 Emanuele Terzi nessuna insomma, bella dell'andamento diciamo del, del guadagno delle posizioni con Ma adesso la cosa da, da vedere sarà che Podda comunque dovrà ancora fermarsi in box eh, Podda sì, purtroppo perché il Sto suo le ah gli anche Ma eh dà, Podda raggiungendo molto molto molto velocemente Sì lo stiamo, aspetta lo andiamo a cercare proprio, eh sì sono 4 secondi e 4, no no, eh, podda sulle grottaglie, lo sta andando a prendere, due secondi guadagnati negli ultimi due giri, eh, molto interessante da parte di, di podda il ritmo che sta, eh, che sta mantenendo in questo momento e eh, le grottaglie lì davanti lo vede, eh. lo vede e c'è anche le grottaglie effettivamente su un Dario autodisco. Ma eh, ragazzi, il cambio gomme qui è importante adesso perché, comunque, siamo a, quasi al giro di boa della gara. Insomma, Mattia Grottaglie che Quindi, se la deve vedere. Comunque, quando... è stato con Volta all'inizio con testa subito. Inizio gara, sono d'accordo. Eh, sono d'accordo. Gare in salita, il problema è che Volta bisogna, bisogna vedere eh, quando perderà. E questo qui sarà il momento di dare in salita. Magari fosse stato un attimo più pagato nei contatti precedenti, quando diciamo che farsi per un vantaggio dopo. Adesso perderà ancora più tempo dopo la eh, Si ritrova in ottava e insomma il pitto di tipo di perché i secondi mi sembra che dura, sono il pitto da Fermo, 25 secondi, sembra qualcosa più, qualcosa bene. Una cosa del genere. Penso, comunque sarà interessante perché... perché comunque anche gli altri devono formarsi. Eh? Adesso bisogna vedere, bisogna vedere un po' come si diceva il tutto. Ma guarda, io io penso che Marco Podda, se ha la gestione delle gomme come si deve, lui si fermerà ai 25 minuti, sfrutterà questi 9 minuti per cercare di recuperare un massimo. Finché riesce a girare con questi tempi... Marco sta girando in 25.4 eh. stiamo parlando mm. di un secondo e mezzo più rapido di Mattiale Grottaglia nell'ultima eh, tornata il confronto lo dovremmo fare con Distasi vabbè però si dovrà fermare allora Distasi, allora, distasi ultimo giro 1.31 quindi non so... pod, dei vo... pod dei box no. cacciatore e box ah cacciatore scusami cacciatore e box eccolo qua quindi Bodda passa avanti. No, stavo, dobbiamo vedere... Effettivamente c'ha ragione eh, Fabio... Vedere in quanto gira Di Stasi... Però Di Stasi c'ha lì davanti Valerio Farese... Che gli dà fastidio... Quindi vediamo prova un attacco in questo momento Di Stasi... All'interno su Valerio Farese... Che cede la posizione... Chiude bene Di Stasi all'interno... E si va vale là a prendere... Largo... Largo, attenzione, perde terreno, contatto con Farese per un rientro. E quindi di Stasi, ancora una volta, 25-5-20, paga pochissimo rispetto a Podda, proprio la scia e quello che è. Però in lotta, con le gomme fresche, non riesce a recuperare, proprio perché Farese gli sta dando fastidio a un certo uh, Andrea di Stasi. Attenzione, questo potrebbe giovare a De Caro, cacciatore. È podda se, se la strada su Gigi eh, eh Gigi, sì Gigi, sì, sì. Gianluigi... Lì eh? Gianluigi sì eh. vediamo se si... Gigi non si è fermato ancora e sta girando in 25 25.932 eh? sì eh, insomma insomma da vedere in teoria po... c'è cioè, ancora ampio margine affinché le posizioni si ristabiliscano eh? sì allora praticamente chi si è fermato qua eh, sono distasi Cacciatore di Simone Balocchi Pochi il... mm. sono fermati E tanti si devono fermare Quindi Eh, eh quindi sì sì distasi... Cacciatore potrebbe beneficiare E guadagnare anche la posizione su Cortese eh? Ah sì non è... eh, eh, Però Cacciatore È lontano però Cacciatore eh? Mamma eh, dici che si perde il tempo di Pit Intendo di fare la Pit la pit lane è il tempo di rivistare eh sì. sì allora quando gli stavano Silvaggio quando intanto stavo... Silvaggio intanto su eh, Emanuele Tarzi, ottava posizione eh, bel sorpasso rivediamolo eccolo qua Tarzi, lungo incrocia eccolo qua Carmelo Silvaggio abbiamo rivisto bellissimo e c'è anche Cacciatore su Farese perché Farese e Citi si sono fermati ovviamente Quindi Cacciatore, anche Rosini Cacciatore dodicesima posizione per lui Ovviamente si devono fermare tutti gli altri E quindi di conseguenza ha Come diceva Fabio effettivamente sia Cacciatore eh, Però vedi Distasi e Cacciatore hanno Hanno, hanno 8 secondi 21 eh 26, 20, 25 secondi eh non basterebbero non basterebbero perché allora io vedo che Urgea, vabbè si ha 31 secondi da cortese 7 è 4 quindi però Fabio Fabio Fabio scusami ma Aulo ha perso un sacco di tempo perché guarda che c'è 20 secondi su Emanuele eh, su di Stasi eh. 20 secondi su 25 secondi 25 secondi su di Stasi, quindi o è partito carico di Stasi ha fatto un pit rapidissimo e ce lo siamo persi oppure Cacciatore ha fatto il rabbocco non lo so Intanto sì, sì, Silvaggio di Stasi, settima ottava posizione. Silvaggio non si è ancora fermato, e sta dietro a un, un uh, Di Stasi che gira in 26 e 7. Non riesce a riprendere il ritmo proprio per il, il discorso dei, del traffico, yeah, Podda sotto disco. Yeah. Podda sotto disco. Allora, vediamo. Rivediamo la scena bello il replay, ragazzi. Eccolo qua. Podda all'esterno. All'interno scusatemi appaiati. di eh, Todisco deve cedere Addirittura c'è una 7.20 e 20 di mezzo Mamma mia Comunque sì, Podda sì. quarta posizione per lui Però si deve fermare ancora Si deve fermare assolutamente E quindi adesso Un secondo e uno Su Rick Urges O Urges Che Beh, non so se eh? Mi pare che non si è fermato eh Todisco su vedi Dove, dei trattini lo vedi i trattini sì. con non si sono fermati. Sì. Sì, no stavo, no, stavo guardando che Podda si è fermato in questo momento e quindi seguito dalle grottaglie, a questo punto, todisco prende la posizione. Urges e quindi distasi sta arrivando. E passa Podda tranquillamente. Però Distasi a questo punto, tranquillamente si va a riprendere. Eh sì, su questo non lo vedo tutto. Sì, sì, Di Stasi ha voglia perché insomma Todisco Urgest Romano e De Caro si devono fermare intanto De Garo, vediamo se... che comunque De Garo è abbastanza lontano eh perché se facciamo la mappa che vi sto facendo guardare De Garo è qui e Distasi e dall'altra parte che, che forse potrebbero davvero perdere tanto terreno sono giusto Cortese e Silvaggio eh, scusami Cortese e Auro sì. quelli che potrebbero perdere più terreno comunque stavo facendo guardare il triangolo e il 49 che vedete è di no, De Caro visto Cortese sì. e Cacciatore sono passati è di Stasi parte. e qui in alto il 3,48 così gli spettatori vedono la distanza proprio di quant'è, 20 e basta intanto De Caro si ferma in questo momento e c'è anche una Bentley insieme a lui quindi seguiamo Di Stasi che è qui sicuramente e con tranquillità lo stiamo seguendo andrà a riprendersi la prima posizione anche Urges e Romano passano De Garo. eccolo qua, Di Stasi tra poco si riprenderà la posizione almeno su De Caro quindi poi rimarrà Todisco, Romano e Urges anche Rosini ha passato, passato sì. Podda, quindi Podda penso che sia ancora fermo ai pit. Eh, sarà gara no. allora, guarda. No, Podda, no, è, è, è passato, eh. è passato in decima posizione, quindi... adesso no, era nono, era nono, era però, posizione, però Marco, non con il ritmo che ha avuto, Todisco, Romano, De Caro, Culmone e Urges, secondo me se li mangia, quindi tecnicamente si ritroverà li passerà, davanti li passerà, li passerà indipendentemente sì. perché ancora devono fermarsi quindi il problema sì, è che sì. si crea strada libera davanti lui ha tutte le carte in regola per diminuire il distacco perché può magari andare a prendere eh, quel partetto lì davanti formato da almeno Cortese Aulo ce l'ha probabilmente ce l'ha peccato perché ha, fatto quel, ha dovuto scontare quel drive-thru iniziale però Abbiamo detto fin dall'inizio: cioè poddate. Per tutta la carte prema per giocarsi, la gara con Distasi, e nonostante tutto, abbia scontato quella penalità. È lì. Sì eh, Sì ehm... sì Intanto di Stasi. Secondo... secondo, con Urges che sta che si, si dovrà fermare. Fare. Ovviamente, eccolo qua. Infatti, Invece si non ferma non... e Distasi, va a passarlo, tranquillamente a riprendersi la posizione. Anche il culmone. Quindi si ristabilisce quello che era l'ordine di prima, chi ne va a guadagnare? vedremo perché Cortese praticamente si trova a 21 secondi da un distante che ha fatto un capolavoro con quel cambio di... quel cambio lì, eh. Veramente. Ha fatto il giusto pit, eh, eh, ma secondo me quello che ne ha giovato anche da questo pit in un certo senso è anche Podda, perché si è riuscito con, con, con il suo long run, è riuscito a eh, liberarsi di quei piloti che nella, nella precedente rimonda lo avevano rallentato un po'. Aspetta perché Podda su Romano e qui è la lotta diretta per l'ottava posizione, vediamo eccolo qua, due petli dietro alla grigia di Marco Podda su Gabriele Romano Numero 107 contro il numero 3. Attenzione, è uscito male Gabriele Romano. Quindi all'esterno per Marco Podda non è proprio la posizione ideale qui per andare a fare il sorpasso. Ma chiude davanti. In modo perentorio. Marco Podda. Per prendersi eh, l'ottava posizione su un Gabriele Romano che ha dovuto cedere. Quindi rimane ancora largo eh, Podda. E quindi ha 3 secondi e mezzo da recuperare. Su un, cerco, un certo Dario Todisco. Quindi. Vedremo che succede, sesta posizione intanto per bella operazione di Ricky Urges, settima, settima posizione e eh, all'inseguimento di un certo Dario Todisco. Dietro subito Marco Podda, vediamo in helicam, così vediamo la distanza che ha con un certo Urges che è lì davanti, lotta con Dario Todisco per la settima, sesti, sesta posizione. Marco Podda che deve recuperare eh, poi su De Caro Cacciatore e Cortese. Eh, intanto Cortese e Cacciatore hanno. In realtà cacciatore ha fatto una bella operazione perché ha recuperato, recuperato qualche secondo eh, su distasi. E c'è Culmone che ancora non si è fermato. Si ferma proprio in questo momento. Quindi l'ordine sarà ristabilito. Mancherà eh, Rosini e Fraioli che si dovranno ovviamente fermare per Ci completare: quindi 24 minuti. Quindi 24 sì. minuti. E eh, comunque pota è lì a pochi secondi. Da Ulge, lì. Sì, sì, da, sì, eh, sì. Cioè, sì. Ha tutto il tempo per poter recuperare eccolo qua Podda per la settima posizione non è aggiornato il tempo comunque dovrebbero essere veramente pochissimo rispetto a Ricky Urges vediamo in lotta ancora Marco Podda vediamo dall'esterno lo vediamo l'attacco di Marco Podda è uscito veramente a cannone rispetto a eh, Ricky Urges e si prende la Settima posizione Allora Ricky ha due secondi e uno Scusatemi Era Gabriele Romano In realtà che si era fatto superare Intanto una bandiera blu Proprio per Tarsi mentre pulmone culmone Ancora fermo ai box Quindi podda Settima posizione per lui Bella operazione per lui Quattro decimi guadagni, guadagnati su Urges Che è in lotta ancora Con Dario Todisco E c'è una eh, Un Aston Se non sbaglio Che sta un po' infastidendo Siamo sempre su, oh uh, mamma fatto? mia, che è successo lì, Gabriele Romano? Dietro c'è Aston in difficoltà. Mentre Podda. Quindi a questo punto, un secondo e mezzo. Scusami, Fabio, stavi dicendo qualcosa da, da questa da notte? lotta? Da quella lotta, quello che poteva guadagnare terreno era giusto Podda. Sì, cioè, c'è Podda però che però va, va larghissimo. Eh, eh, eh, soffre, eh. soffre, Sta andando a cannone comunque, Podda. eh 26, 26.677 l'ultimo giro di Stasi 24.690 mamma mia sta, sta volando Andrea ragazzi sta volando Andrea eh, veramente l'ha detto Tommy è eh? un passo gara stravitoso che sì, ha sì, sì. Stasi, sì, sì. poi metti che comunque un po' il traffico po oh, ma Cortese pure ha avuto un certo momento un 24.720 ma il ritmo di gara 26 26.027 contro un 24 24.690 mentre Podda sempre più vicino a Richi Rick Urges attenzione vediamo dal passenger eccolo qua anzi dal bonnet ancora meglio eccolo qua Marco Podda su Rick Urges Dario Dodisco molto vicino potrebbe andare a prendersi due posizioni posizionerebbe De Carotto secondi in 22 minuti da recuperare eccolo qua Marco Podda per un drive-thru uh, Rick quasi a perdere l'anteriore alla sua Aston esce molto bene Marco Podda Motore infinito di questa Bentley. Eccola qua. All'esterno. Si affianca. Rick avrà il favore della traiettoria. Telecamera che non ci... Aiuta. Ancora. Molto composto. Podda all'esterno. Chiude bene all'interno. Rick. Largo. E le approfitta Marco Podda. Con una certa facilità. Per cercare Rick Urgers di andare a chiuderlo E si è ritrovato... A farsi incrociare da Marco che con una semplicità assurda che solo lui ci sta a far, sta a far vedere questa sera riesce a riprendersi la sesta posizione, adesso c'è Dario Dodisco che è lì davanti ma non è tanto lontano un secondo e tecnicamente guardando i tempi 24 6 35. ottimo tempo di Marco Podda l'ultimo per lui, il suo best in realtà potrebbe andare tranquillamente in un giro a recuperare Dario Todisco che gira in eh, 26, 3, 10 rispetto a un 24 alto di Marco Podda poi la sfida interessante sarà andare a vedere un certo Giancarlo De Caro che insomma gira in 26.4 e vedere se Dario se Marco Podda con pista libera potrebbe andare ad recuperare in 20 minuti ecco come vediamo dall'interno Uh, l'attacco di Marco Podda su Dario Todisco. che però, Dario è uscito abbastanza bene, vediamo di prendere la scia, ma chiude bene all'interno Marco, e poi decide di concedere l'esterno, eh, scusatemi, l'interno, ma qui è assolutamente impossibile, e Marco allunga tranquillamente su... Uh, Dario Todisco che cede la quinta posizione 6 decimi in due curve Marco Podda scatenatissimo Adesso a 9 secondi e 4 E 2 in questo momento E la pit window è chiusa Ed è Rosini Che chiude in questo momento Meno male è entrato alla fine Quindi Marco Podda Incredibile ragazzi Che, che gara che sta facendo per recuperare mentre stavo guardando se ci sono altri, altre lotte interessanti ma sono tutte distanti tra di loro po' da 8 secondi a 7 mamma mia sta recuperando ha ceduto qualche cosina l'ultimo 1 24 e 700 2, 10, 1 secondo e 8 su Giancarlo De Caro attenzione qui la lotta ai nervi per Giancarlo De Caro che ha anche un Aston lì davanti ed un certo cacciatore con 13 secondi di margine di 8 secondi di margine su De Caro Cortese 23 secondi da un certo Andrea Di Stasi ragazzi che sta facendo una gara spettacolare peccato non aver potuto vedere il confronto con Marco Podda perché insomma guardando i tempi sarebbe stato veramente interessante vedere questi due lì davanti allora sarà per la prossima gara tra 15 giorni ragazzi ci ritroveremo sempre su Twitch qui in compagnia dei miei amici Fabio e Tommaso spero sempre a continuare a raccontare questa bella storia di questo Battle for the ground intanto io sono veramente felice perché insomma c'è una certa continuità di spettatori presenti qui su Twitch e questo ci fa veramente piacere vuol dire che quello che stiamo facendo vedere vi, vi piace e quindi questo ci piace tantissimo allora intanto andiamo a vedere un pochettino magari diamo un po' di dati che so che piacciono i dati qui la leaderboard di quello che sta succedendo un po' dei ragazzi avete i tempi in alto a destra l'ultimo giro, eh, i, i settori eccetera, questo so che, che è interessante per chi ama le statistiche mentre siamo sempre su pod, da 7 secondi ragazzi, quindi stiamo guardando 1.24.672 contro 1.25.990 che è il peggior giro che ha fatto probabilmente 2 secondi è recuperato 2 secondi ragazzi 6.8 incredibile e lo possiamo vedere settore per settore lo vedete proprio nella grafica in alto a destra potrei anche evidenziare i ragazzi anzi addirittura ve lo faccio mappa qui abbiamo Marco Podda e De Caro giusto per farvi vedere quindi il 107 lo vedete anzi lo mettiamo proprio giusto per farvi capire di che stiamo parlando ecco qua il 107 è Marco Podda quindi il bollino rosso che sta che sta girando in questo momento e poi Giancarlo De Caro che lo vedete lì davanti quindi sono a una curva e mezzo con il numero 19 che dovrebbe essere no il numero 19 Balocchi, è? Andrea Balocchi. No, no, il è no no non è Balocchi il 19 è Salvatore Rodano eh, in mezzo è... quindi giusto per capire che dove sta eh, Podda rispetto a De Caro E come lo sta recuperando Ragazzi molto interessante questa sfida A distanza, torniamo su Podda in questo momento Un, un De Caro Che chiude il giro In 25, 8, 72 Contro un Marco Podda Vediamo in quanto chiude nell'ultimo E quanto ha concesso, 1.25.100 7 decimi, Fabio Tommi Recuperati da Marco Podda 16 minuti e 37 Se la andrà a prendere questa quarta posizione Marco Podda ne avrà perché poi c'è cacciatore che secondo sta. Me sì. Secondo eh. me sarà gioca, eh? secondo me sarà giocano. Eh... C'è un'altra cosa da dire, ragazzi. Che sta guadagnando anche 8 decimi sul cacciatore giro su giro, eh? vabbè, eh, <ride> ma è ovvio, se Decaro un cacciatore media girano. Più o meno lì. Podda guadagna su questo, su quello, sì, sì. Qui ci vorrebbe il team manager che, che, che dovrebbe dire a cacciatore occhio, perché Podda sta arrivando, sì, su Decaro. E magari non gliela fa passare subito. però, occhio perché il tuo, il tuo tempo eh, di 8 secondi eh, tecnicamente in 5-6 mi, minuti potrebbe scendere a 1-2 secondi. E Podda, a 1-2 secondi ti, ti prende di mangia. Ci vorrebbe fra in poche parole come team manager. <ride> Comunque, ragazzi, bella gara. Interessante. Anche se siamo un po' focalizzati su eh, Podda. Andiamo su Gabriele Romano, che dovrebbe avere. Mezzo secondo su Rick Urges. Rick Urges per la eh, eh, settima posizione. Eccolo qua, molto vicino Gabriele Romano in lotta per la settima posizione. Vediamo, si a vedere. Rick, però, chiude per l'interno. Attenzione a non farsi incrociare. Vede bene Gabriele. Mamma mia, ragazzi, molto vicini. Che bella questa inquadratura. Rick Urges, eccolo qua. Romano che deve alzare il piede, bello largo, suggestiva, ragazzi, questa bellissima, l'offerta, uh, mamma mia, vediamo, da qua, Rick, un po' largo, lascia un po' aperto, riesce a trovare però il giusto grip, e Gabriele si deve accodare, rimanere dietro, bella la lotta tra i due, mezzo secondo ancora tra i due, anzi, 137 millesimi, scusatemi, qua non si aggiorna più niente, Mettere Mattia le grottaglie Un po' di difficoltà ragazzi 1.26 E 5.52 Ha guadagnato mezzo secondo Tra i due lì Che stanno Lottando Eh però Una carenza vita Eh, eh sì Mattia sì Però Però ve l'avevo detto ragazzi Eh Mattia è un animale da gara Che se non avesse avuto Quel problema lì Secondo me Sarebbe con De Caro il Cacciatore a, a, a lottare. Anche il sì, sì, sì. quello che non si è davvero ripreso: dal, diciamo, dal carbello. È eh, no, il Rodano, Rodano partiva sempre. sì. risultato sì, sì. non si è più ripreso. È Ma ripreso. magari c'è un danno alla macchina: che ne so, no? Sì, probabile. Può essere. Anche Silvaggio, che Silvaggio è il sì. tredicesimo, ed è in posizione di stallo. Ragazzi, Pod ha dimezzato dal 9 secondi e a 4 secondi e mezzo su De Caro eh? ragazzi sta viaggiando a un ritmo di un secondo e uno a giro un secondo e uno su Giancarlo De Caro allora De Caro eh, o sta prendendo il tempo suo oppure si sta risparmiando le gomme comunque 13 minuti e 30 sono tanti sono pochi per chi insegue ma sono tanti per chi si fa inseguire perché quando tu hai un ritmo così di un secondo perché quello che sta girando più, più rapido in pista in questo momento è proprio Marco Podda. Addirittura 4 decimi guadagnate anche su distasi, ma distasi è. Cioè, è all'infinità. Ah, no, è lungo. 25 secondi, ha voglia. No, no, no, no, questo non, non, non, non, non, si, non si mette in discussione. Non mettersi. No. Però, eh, secondo me, Marco, a questo ritmo qua, potrebbe anche andare a infastidire il cacciatore. Eh, secondo me arriverà ritorno, sì. oh, Salvatore Rodano. lascia subito spazio a Marco Podda con la bandiera blu bravissimo un applauso per intanto le grottaglie ha preso la posizione su ah, no. vediamo il replay non era loro, quindi eh si sì. in difficoltà Gabriele perché gli ha lasciato la posizione in modo abbastanza così quasi quasi comunque ritorniamo Qui in live Gabriele Che cerca di recuperare Ma insomma E le grottaglie 8 decimi, 8 decimi Le grottaglie Attenzione per la lotta alla la settima posizione per lui Mattia le Che ha girato in 26 72 Tre decimi guadagnati Su Rick Urges Mentre Dario Dodisco 1 27 9 Podda 25 4 e 20 Contro De Caro 26 4 e 25 Un altro secondo 2 secondi e 7 Per Podda Attenzione Ormai lo vede È lì eh Ma il loro tipo eh. eh sì, lo vede, lo vede, lo vede, Marco. lo vede Marco. Ricordiamo eh, che Marco. Eh... Ragazzi, Marco c'è la febbre stasera. Giusto eh? per dirvi, eh, c'è la febbre. Sta... Non sta a piena forma. guardate che tempi che fa, che performance. Che peccato che perché avrei, avrei veramente... Iniziali, eh, sì, sì, sì. Avuti... Non ci fosse che... stato che... il drive-thru lì, non con, dist con distasi, sarebbe stata una gara spettacolare, guarda. Ma anche gli stessi incidentini, eh, le toccative, sì. questa cosa qua... Che sono d'accordo, sono d'accordo, sono d'accordissimo so con te. Mm. Veramente una bella lotta, comunque a distanza. E questo ci fa prendere la temperatura di quello che sarà comunque il campionato in, in generale con De Caro, Cacciatore, Cortese... Distasi, Stasi pod ovviamente poi Dodisco secondo me le grottaglie può fare meglio anche Carmelo Silvaggio può esprimersi meglio dunque, pod un secondo e otto su De Caro un secondo e otto ormai ce là il mirino Sì, sì. tanto Pino Shot i sim drivers ragazzi bloccato in quindicesima posizione torniamo su De Caro Sim Enjoy eccolo qua che ormai Vede arrivare... Marco Podda! La sfida si ripete. Eh sì. È vero, è vero. Formula 1... Gentleman, che poi tanto Gentleman non erano, erano più pro che altro. Questi due andavano... Veramente a cannone. Ma sta andando veramente fortissimo. Marco Podda. Mentre ha fatto un errorino... Se non sbaglio Giancarlo. Forse la pressione... Podda... A vista d'occhio si sta avvicinando Ragazzi 24, 8 35 Contro 26, 140 di, di De Caro eh. Sta andando veramente a cannone Porca il miseria Paolo, ultimo giro 25, 4 50 Il suo best personal assoluto Ha dato una piccola risposta Ha sentito forse la live che gli sto dicendo Oh devi accelerare Vediamo in quanto gira De Caro ormai lo ha preso Lo ha preso De Garo, 26, 3, 77, contro 24 e 8 ancora, quindi podda, mamma mia podda, eccolo qua, eccolo qua, lo stiamo vedendo, guida a destra per lui, mamma mia sta andando Marco podda, una velocità della luce, incredibile, si aspetta solo il momento in cui infliggerà il sorpasso a De Caro che concede troppo. Il ritmo è assurdo quello di Marco Podda. Vediamo dall'Elicam, eccolo qua dall'alto in uscita in cerca di trazione per entrambi. Tre decimi li separano ormai. Eccolo qua. Li vede c'è una, una, un doppiaggio che si, è che si è fatto abbastanza rapidamente. Lotta per la quarta posizione. Marco Podda ormai su Giancarlo De Caro. Ha recuperato 8 secondi, 8 minuti e 45. Per Marco Podda, per cercare anche di andare a riprendere quei 6 secondi che li separano da Auro, cacciatore. Che non dovrebbe. Attenzione, largo De Caro cede la posizione praticamente ad un Marco Podda che va a prendersi tutti la quarta posizione. Sto passando, tutti così, tutti così, così passanti, stanno ehm... sotto pressione. Si disturbano le, le vetture davanti e si torgono. Cioè, tutti così. Allora, così, <coughs> tutti così. No. allora, guarda un attimo, cacciatore 1,28. Cacciatore 1,28 l'ultimo giro Eh, attenzione Andiamo a vedere i 30 secondi Se ha fatto un errore Sto guardando i 30 secondi di cacciatore Per vedere 1,28 insomma, ragazzi Eh, sì, ce lo siamo persi Penso No, niente eh, 60 secondi Non l'abbiamo visto Quindi sicuramente all'inizio della del giro mentre Gabriele Romano ragazzi sulle grottaglie perché Mattia le grottaglie ha fatto un erroraccio e infatti Gabriele Romano lo va a superare più a largo eccolo qua vediamo il sorpasso di Gabriele Romano ah con un piccolo contatto di rientro comunque ci siamo persi pochi sorpassi con i replay ragazzi eh? che figata <ride> così i piloti non possono lamentarsi! Quindi Podda 6 secondi e mezzo De Caro quindi sta pagando un secondo e mezzo Rimandiamo su Le Grottaglie e Romano Perché la lotta per la settima posizione è qui Con un occhio su Marco Podda che sta recuperando Veramente a vista d'occhio su un certo Aulo Cacciatore Che era bello tranquillo in terza posizione Allora vediamo Gabriele Romano, ottava posizione Su Ricky Urges, Ricky Urges Le Grottaglie che ha per andare a prendersi la nona posizione L'ottava Posizione scusatemi, e mancano 6 minuti e 45 di questa sessione di gara durata 60 minuti, ragazzi. Di questa prima gara del campionato Battle for the Round qui su Assetto Forza Competizione, organizzato da simdrivers.eu. Ragazzi, io ringrazio tutti quelli che si sono iscritti al canale Twitch, siete veramente gentilissimi nella speranza che questo nostro spettacolo vi possa piacere, con questa gara che è, insomma, molto interessante dall'inizio fino alla fine, con un Marco Podda a 5 secondi e 6, ragazzi, se lo sta mangiando da 9 decimi. uuuuh, attenzione! me lo sono perso riguardiamo, riguardiamo attenzione, Romano su Ricky Urges le grottaglie, vediamo Rick all'interno Ah lungo le grottaglie Lungo le grottaglie Sì sì non l'avevo visto Quindi ripartono così Va bene Quindi ha alzato il piede Mattia Giustamente c'è cioè, Ti ho toccato Mentre stavo guardando dietro Se ci sono delle lotte eh, Io penso che POD da ridosso gli arriva Tauro eh, eh Teniamo sott'occhio Sì teniamo sì sì Teniamo sott'occhio anche Pino Sciotti, Che è un secondo e sé Da Salvatore Rodanò Rodanò che peccato Era nella top ten Veramente, Sesto. Un... Sì. Un... intanto un... le grottaglie si sta riavvicinando ancora a Gabriele Romano dopo il contatto alla seconda curva nell'ultimo giro, vediamo se riesce Intanto andiamo a vedere anche un po' Andrea Di Stasi perché ragazzi sta facendo una gara spettacolare quest'uomo qua, eh, raga. mamma mia Una gara spettacolare per Andrea Di Stasi il momento è stato perfetto C'è cioè sì, sì. una sbalatura, Guida il regolare Passo da campione Bravissimo Bravissimo Andrea Di Stasi bravissimo. Guarda è stato Il passo è, è Quello regolare giusto Perché insomma Sta incrementando 1.26.2 Ma è in linea Con quello che è il resto del gruppo Con 24 secondi di vantaggio Che rischi deve prendere Non... Non c'è assolutamente motivo Mentre c'è Marco Podda però Attenzione 25-040, Ancora 9 decimi guadagnati su eh, Aulo Quindi tecnicamente sono 5 giri a 1,20 E eh, non so se gli sta a ridosso eh. Perché Aulo tecnicamente Non deve commettere errori Deve riuscire a limitare i danni giro dopo giro Ah, no, ma secondo il... me Lo piglio no no no no perché Paolo può contenere tranquillamente intanto Gabriele Romano vicino a Urges a Rick e le grottaglie vicino a Romano un po' largo Romano in questo momento vediamo se le grottaglie ne approfitta per cercare di recuperare per andare a prendersi una posizione wow, gli è parte il posteriore a Gabriele Romano non ne può approfittare Mattia le grottaglie, forse subito qui in uscita vediamo se gli concede il L'interno, all'esterno, all'interno, le crottaglie, deve rinunciare perché chiude bene Gabriele Mamma mia, Mattia, le oh vediamo, si fa vedere all'interno ancora, Mattia questa volta è appaiatissimo Gabriele non può farci nulla È uscito veramente a cannone Mattia le grottaglie Si va a prendere l'ottava posizione E vediamo la staccata eh, Dovrebbe andare bene Un uh, largo Mattia Ne approfitta ancora Gabriele Per incrociarlo E quindi Mattia deve lasciare lo spazio Sono appaiati ancora Vediamo la seconda curva Chiude Mattia Ancora lascia lo spazio giusto Mamma mia Bella la lotta tra i due Nessun contatto Bravissimi Un applauso Che bello Sto spettacolo E Mattia riesce a mantenere L'ottava posizione Ma non è finita ancora Perché Gabriele è molto vicino Vicino, ma anche se Mattia ha fatto una bella roba, veramente molto bella per eh, sfruttare quello che è stato l'errore di Gabriele in uscita. Poi bellissimo il contrattacco e di nuovo poi l'incrocio di Mattia per mantenere la posizione su Gabriele Romano. Bellissima la lotta per questa ottava posizione dei due, uno spettacolo di questo genere è quello che ci aspettiamo aspettiamo anche un'ora due ore proprio per vedere queste azioni in cui i ragazzi riescono a superarsi tra di loro senza toccarsi veramente è bellissimo è, è molto bello Marco Vodda, 4 secondi e 7 8 in questo momento e 9 sta perdendo qualcosina su Auro Cacciatore che ha girato in 25 7 12 contro 25 6 52 eh, concede la posizione? 20, 20, sì, perché, 30, perché Sì, perché 30. guarda se concede un decimo a due, a due minuti è finita cioè... eh sì, sì, non sì, è sì, il sì. problema non c'è nessun problema per Aulo Cacciatore che... Eh, ah, eh, è riuscito a eh, mantenere per il momento una terza posizione eh, ovviamente nota di merito anche per un Gianluigi Cortese ragazzi che debutta con, a, a sette corse competizioni diciamo in una eh, competizione ufficiale eh, bravissimo ha un passo di gara spettacolare anche lui concede 24 secondi ad Andrea Di Stasi che ovviamente ha più esperienza in questo gioco e secondo me Gianluigi è il pilota da tenere sott'occhio stimulatore, stimulatore. scusate e sicuramente Gianluigi è l'uomo da tenere sott'occhio perché effettivamente Di Stasi che ha un passo avanti rispetto a quello che è la conoscenza di questo dimulatore E Marco Podda che è in difficoltà sul drive through che ha preso Gianluigi potrebbe dire la sua per quanto riguarda questo campionato eh, Marco Podda 4 secondi eccolo qua Manca un, un minuto e 23 secondi in questo momento andiamo su Andrea Di Stasi a seguire eh, forse l'ultimo o il penultimo giro di questa prima gara del campionato Battle for the Crown Qui su simdrivers.eu Ragazzi e... Sto guardando Podda sempre protagonista Non importa il simulatore <ride> Sì questo è vero ragazzi Perché Marco è veramente bravissimo Ci ha fatto sognare anche nel Formula 1 Dove è stato veramente sfigatissimo Poverino Però insomma ragazzi eh, Bella gara In generale 40 giri 42, 40esimo giro per Andrea di Stasi Mancano 40 secondi quindi ne avrà un altro da fare. Sto guardando Marco Podda 3 secondi e 2. Attenzione, sta guadagnando con una certa rapidità. Occhio, occhio cacciatore, non mi fare scherzetti. Podda cacciatore. No, fa una line. No, no. no, non ci credo. Se fa una cosa del genere, lo ammazziamo. Eh. Mamma mia, Di Stasi, Di Stasi, eccolo qua, ultimo giro per lui, final lap per un Andrea Di Stasi, team culmone Di Stasi, impeccabile per lui, ha sfruttato l'errore subito di Marco Podda che si è trovato con un drive-thru per... Imprimere un ritmo di gara Che nessuno era in grado Solo forse Marco Podda Di mantenere qui al Brand Hatch Tommy lo aveva anticipato E ci ha visto bene Anche Fabio ovviamente Su quella che è una strategia di gara Con un pit stop rapidissimo Ha impresso un ritmo bestiale E si ritrova in prima posizione A concludere questa prima gara Del campionato Battle for the Ground Di simdrivers.eu ragazzi Veramente bellissima gara, i complimenti ad Andrea Di Stasi che si porta a casa una prima posizione straordinaria. Mancano veramente poche curve per lui, 26, quasi 27 secondi di vantaggio su un certo Gianluigi Cortese. Ultima curva per Andrea Di Stasi, standing ovation per quest'uomo che fa un garone pazzesco. Grande Andrea Di Stasi, vincitore del Gran Premio. Brian Dutch, eccola qua la bandiera a scacchi per lui, festeggia Bravo, bravissimo, Andrea Distasi, vincitore di questa gara Seguiamo, Gianluigi Cortese, Renegade Sin Racing World Draft Seconda posizione per lui, prima gara ufficiale per Gianluigi Cortese Eccolo qua, che va a concludere questa gara in seconda posizione Eccolo qua, bandiera a scacchi anche per lui Aulo cacciatore, terza posizione per lui. Due secondi e 9. C'è dietro un certo Marco Podda che si è trovato in difficoltà con un drive through al primo giro preso probabilmente per non aver rispettato i limiti di velocità. Aulo cacciatore, terza posizione. Marco Podda, quarta posizione. Giancarlo De Caro, quinta posizione. Anche lui chiude. Una bellissima gara. Giancarlo De Caro, Ricurges su. Mattia Le Grottaglie Sesta posizione per lui Eccolo qua Con Mattia Le Grottaglie Che sta arrivando dietro Culmone, Faresa, Silvaggio e Bulfoni E eh, Silvaggio hanno chiuso Bulfoni, Rodano anche Aspettiamo Rick Urges Eccolo qua oh, Urges Speriamo Ricchia, che Che lo nomino bene Eccolo qua A sette decimi Le Grottaglie Eccolo qua Gabriele Romano Che rientra direttamente in box Perché non so anche Tarsi, nona posizione, Dario Todisco. E quindi finisce in questo momento. Quindi Di Stasi, Cortese, Cacciatore, Podda, De Caro, Urges, Le Grottaglie, Romano, Tarsi, Todisco, Culmore, Farese, Silvaggio, Bulfoni, Roderò, Sciotti, Citi, De Simone, Fraioli, Balocchi, ragazzi. Eccola la classifica, ovviamente Perillo e Rosini. Ecco la classifica finale, andiamo a vedere se riusciamo a fare qualche intervista, ragazzi, ad esempio di un certo Andrea Di Stasi. Che veramente si, merica, si merita tutta l'attenzione Se riusciamo a tirarlo su Di Stasi, Di Stasi dove sei? Non c'è Non c'è distasi, Non c'è niente ragazzi Volevo fargli l'intervista ma eh, non c'è ehm, Allora io Niente la chiuderei qua ragazzi Il vincitore non c'è quindi Allora intanto voglio assolutamente Ringraziare tutti i, tutte le persone che ci hanno seguito in questa live qui su Twitch, la nostra prima live diciamo ufficiale di un evento ufficiale su Assetto Corsa Competizione, noi ci vediamo tra 15 giorni per la seconda gara, dovremmo essere a Snetterton. se non sbaglio, vabbè poi vedremo, voglio ringraziare, voglio ringraziare Fabio eh, Napolitano ovviamente per averci tenuto compagnia qui eh, nella cabina di... Eh, Commento e ovviamente Tommaso, il nostro re dei server, che ci ha visto eh, bene con il risultato di Andrea di Stasi con un ritmo di gara pazzesco. Quindi, grazie a Tommy, grazie a Fabio, grazie a tutti voi per averci seguito. Ovviamente. Eh, iscrivetevi qui eh, su Twitch eh, al nostro canale così rimanete informati di quando andremo live tra 15 giorni, ma cercheremo di fare qualche cosa per mantenere l'hype sempre bello alto per quanto riguarda questo campionato. Signori, un saluto, una buona serata, ci vediamo prestissimo da Fabris e lo staff di Simdrivers. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Vediamo se riesco a chiudere lo stream. <ride> Allora yeah. io yeah.